Buongiorno a tutti, Stavo, ero rimasto così frizzato perché ho visto che eravamo in diretta ma non, non, avevo, non avevo avuto questa prontezza a, ad iniziare. Eh, dalla regia mi dicono che siete collegati in molti, la cosa mi fa molto piacere anche se mi agita un po', non lo nascondo essendo questa la mia prima diretta, eh, ma il piacere e l'onore è perché molto spesso nel, durante la giornata... Stando al NOC, operando al NOC, eh, parlo con molti di voi. E, e quindi mi fa piacere avere questa, diciamo, anche non interazione eh, bidirezionale, ma sapere che siete qui, siete collegati e, eh, e, diciamo, e ci confronteremo su questo, eh, su questo modulo di configurazione di base dell'accesso. Oggi eh, parleremo appunto di come configurare l'accesso alla rete GAR. Eh, come dice appunto il titolo, configurazione di base, quindi eh, parleremo, diciamo, eh, tratteremo l'argomento su una configurazione molto standard, molto eh, semplice, una configurazione molto semplice e non complessa, quindi, e cercheremo un po' di approfondire tutti gli aspetti e mano a mano, eh, diciamo, eh, ci affacceremo anche tecnicamente su quello che è eh, la fase proprio operativa per... Finalizzare il collegamento al GAR. Eh, non mi sono presentato, sono Andrea Galanti, eh, operatore del NOC da circa tre anni e eh, eh niente, quindi diciamo eh, possiamo iniziare e eh, ecco iniziamo appunto con la preparazione all'attivazione del collegamento. Io eh, cercherò magari eh, di dare anche dei piccoli accenni per come è un po' la prassi del collegamento al GAR, appunto lavorando al NOC e occupandomi anche di attivazioni e avendo una interazione con voi a PM, mi capita spesso quindi di anche condividere informazioni pratiche su proprio lo stato dell'avanzamento dei lavori. Quindi ho fatto questa prima slide dove... Eh, un po' riassumiamo quella che è la preparazione all'attivazione e quindi ho ricordato come è scritto che prima di procedere all'attivazione del collegamento il GAR NOC si occuperà di fornire all'APM i parametri necessari alla configurazione del collegamento e solitamente concordiamo una data insieme all'APM per procedere proprio al eh, collegamento della rete utente con il GAR e al test di funzionamento e gli elementi che eh, il NOC eh, trasferirà all'APM, quindi per quanto riguarda poi la eh, che, che verranno poi utilizzati per la configurazione, sono sostanzialmente una, un indirizzo, eh, chiamiamo punto punto, quindi per stabilire il collegamento tra l'apparato utente e l'apparato car, e una subnet pubblica, che può essere mh, diciamo sostanzialmente formata da uno o più indirizzi pubblici, con la quale poi la, la rete dell'utente si presenterà. A gara e al mondo esterno. Eh, ho fatto diciamo una piccola panoramica proprio pratica degli elementi per il collegamento gara nel senso noi vedremo degli apparati quelli dell'utente soprattutto che possono essere l'host quindi gli host quindi eh, pc o altri dispositivi nella rete switch, firewall, router e quant'altro appunto la subnet eh, per la punto punto e quella pubblica e il link sostanzialmente eh, solitamente una fibra ottica quindi arriverà in casa dell'utente, dell quindi nella sede dell'utente che deve effettuare il collegamento, ci sarà stato prima un processo in cui verrà rilasciata una fibra ottica oppure diciamo una connessione mh, su uno switch in rame, quindi la, la, la, con il cavo RG45 per intenderci, con cui l'utente diciamo, finalizzerà proprio il collegamento verso la rete gara. E poi diciamo, in questo panorama vedremo anche l'apparato del pop gara, di cui chiaramente la configurazione è a far nostro allora l'ho rappresentato in uno schema diciamo questa è una situazione tipo tipica di un collegamento di base mh, con, con una, una lan come ho mostrato su questo schema una lan utente in cui eh, generalmente ci troviamo di fronte a degli host un firewall e un router che è quello poi che eh, si collegherà anche fisicamente al cavo che fornisce GAR questa è una situazione tipica è una situazione non sempre che troviamo così a volte la troviamo ancora più ridotta perché spesso troviamo un router magari senza un firewall per quanto riguarda ad esempio eh, scuole o piccoli, o piccoli enti eh, o a volte addirittura ci siamo trovati in condizioni in cui la LAN del, nel sede utente è semplicemente Magari uno switch con degli host eh, Questo perché lo premetto? Perché per un APM È necessario aver Comunque configurato Comunque eh, messo eh, In produzione un setup Della LAN affinché Poi il collegamento Con il GAR Insomma possa finalizzare Quella LAN all'utilizzo Poi ecco, di internet sostanzialmente e dei servizi GAR e passiamo alla prossima presentazione eh, la prossima slide Gar, come ho detto, non entra in merito al setup della LAN nel senso noi non abbiamo eh, non è di nostra competenza poter accedere alla LAN dell'utente configurarla eh, ma quello che noi chiediamo è che poi questa LAN sia impostata, configurata in modo che esca con un indirizzo pubblico e non con l'indirizzo poi invece della, della punto punto che assegniamo quindi un indirizzo pubblico tra la, la, la subnet che è assegnata a quell'utente ed è viene assegnata da Garlir che è il nostro reparto appunto che si occupa dell'indirizzamento diciamo così del, di mantenere gli indirizzi ehm, prossima slide punto punto parliamo un po' degli indirizzi, del piano di indirizzamento come ho già detto forniremo una punto-punto che si tratta di due, solitamente, o più indirizzi IP utilizzati per il collegamento punto-punto tra il router utente e l'apparato GAR. Quindi per far sì che questi due host si possano vedere, possano comunicare correttamente, viene fornita questo mh, diciamo questi due indirizzi IP. E come è scritto possono essere anche di più, adesso partiamo dal caso più semplice. Questi due indirizzi P per far vedere i due apparati sulla parte, diciamo, one, la parte esterna pubblica. Subnet pubblica, questo è il vero e proprio range di indirizzi IP che l'utente, che quindi la sede, che quindi l'istituto, eh, deve utilizzare appunto per uscire verso la rete GAR e verso internet. Questa viene sempre assegnata dall'IR e eh, viene dimensionata in base a quelle che sono poi le richieste del, dell'APM, a seconda insomma probabilmente della complessità, della grandezza, della struttura che ne fa richiesta. E magari ehm, dico cose che per voi sono scontate, ma un piccolo cenno è sempre bene darlo, così abbiamo un quadro eh, chiaro anche per tutti quanti. Magari un APM eh, alle prime armi, e eh, cose scontate per APM che ormai eh, da anni insomma, seguono questo lavoro. E, questo punto punto, come dicevo, solitamente avviene eh, in, questo, in questa modalità. Ci sono eh, so, sostanzialmente una barra 30 e una barra 29, quelle che vedete su, al centro e sulla destra dello schermo, che sono state quelle che, mh, diciamo, negli ultimi anni sono state assegnate solitamente a, al collegamento GAR e la barra 30, in questo caso, che vedete al centro, è formata in questo modo quando noi intendiamo una barra, in questo caso ho usato un indirizzamento privato 121 sotto 10 barra 30. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente abbiamo mh, una network che è la 1.0, come vedete la parte finale. Abbiamo un indirizzo di broadcast 1.3 e due indirizzi IP utilizzabili. Nel caso della barra 29, abbiamo invece, una situazione un po' diversa. Abbiamo un, um, un, indirizzo, un indirizzo IP eh, punto 1 e punto 6 finale, vuol dire che in questo caso noi possiamo utilizzare 6 indirizzi IP e, ed ecco, avere questa situazione. Parliamo dopo della barra 31. Facciamo un esempio adesso con il link GAR. Solitamente ci sono una subnet barra 30, indirizzi più utilizzabili come abbiamo detto sono 1 e 2, quindi in un collegamento standard GAR di base noi abbiamo questa situazione, abbiamo router utente, router GAR, la punto punto che viene assegnata, un indirizzo IP sull'interfaccia del router GAR e un indirizzo IP sull'interfaccia del router utente la subnet barra 30 è quella che è stata utilizzata per la maggiore fino adesso quindi nel caso in cui abbiamo la network assegnata 192.168.1.1 1.0, perdonatemi, come network avremo a disposizione l'indirizzo IP 12 e metteremo appunto eh, il punto 1 in questo caso l'ho messo su router gare il punto 2 l'ho messo sulla, sul router utente andiamo avanti perché ho parlato anche di barra 29 in questo caso? Perché alcune volte ci sono delle, delle condizioni in cui abbiamo un doppio link GAR, quindi dobbiamo connetterci ad esempio a due apparati di POP, quindi avremo un indirizzo IP sul router utente e due indirizzi IP per, per ognuno dei POP GAR. E questi chiaramente sono, quando sono configurati così eh, diciamo formano una sorta di WPLS, una sorta di LAN in cui si vedono tutti e tre gli indirizzi IP. Quindi è necessario ampliare questo uh, range di indirizzi utilizzabili e viene assegnata in questo caso una barra 29. La network 31, mh, non ne ho parlato fino adesso perché realmente è da poco che GAR comincia ad utilizzare la barra 31. Questo perché? Perché come ben sapete gli indirizzi IP pubblici sono sempre mh, in via di esaurimento e GAR per instaurare le connessioni punto punto utilizza indirizzi IP pubblici eh, chiaramente il buon senso per il risparmio di questi indirizzi ci comincia a far usare la barra 31 non si usava eh, molto nel passato a causa di alcune limitazioni di alcune release di vecchie vecchie release di apparati che non permettevano l'utilizzo perché in questo caso che cosa avviene. torno un attimo indietro sulla tabella quando abbiamo la barra 31 in realtà è una situazione un po' particolare intanto è utilizzabile esclusivamente per le connessioni punto punto e abbiamo in realtà la network e il broadcast che sono parte degli indirizzi IP quindi abbiamo due indirizzi IP a disposizione e eh, di cui sono anche broadcast e identificativo network quindi diciamo Adesso questa barra 31 è quella che sostanzialmente in, sostanzialmente in una configurazione di base del link GAR ci troveremo a disposizione e dovremo configurarla. Procediamo, come abbiamo detto, già la subnet pubblica. Perché subnet? Anche magari questa terminologia. Perché eh, all'utente viene assegnata una parte, quindi una sottorete, di una network che invece è. è... È, diciamo, sostanzialmente di gar è eh, assegnata a gar in questo caso vi faccio vedere questa è eh, realmente una delle, delle network assegnate a gar che è 193206 barra 16 e cosa succede? quando noi abbiamo necessità di assegnare una barra 29 all'utente da questa, questo, eh, diciamo, questo aggregato noi andiamo ad estrarre un indirizzo e questo indirizzo poi sappiamo che è assegnata a quell'utente ma ci penserà Gar poi a distribuirlo al resto del mondo perché è lei il gestore di questa rete e infatti nell'esempio che avevo fatto prima ho aggiunto anche queste eh, etichette l'etichetta che vedete sul router Gar è l'indirizzo IP della punto punto lo vediamo anche sull'interfaccia, in questo caso one del router utente poi nell'interfaccia invece che affaccerà la LAN vedremo che è quello il punto dove si andrà a configurare la subnet pubblica. Procediamo alla configurazione della punto punto. Oh, ho fatto proprio un esempio pratico su un router Cisco e poi ho anche eh, riportato la configurazione su router Juniper. La, mh, la configurazione della punto punto sostanzialmente è un'operazione molto semplice, ma è molto semplice configurare l'accesso al GAR. In, questo, in questa situazione che cosa troviamo? Troviamo proprio dei comandi che noi andiamo ad effettuare sull'apparato. In questo caso, mh, questo apparato, diciamo, avrà almeno due interfacce. Un'interfaccia la utilizzeremo per il link che va verso il GAR e un'interfaccia la utilizzeremo invece per il link verso la LAN. In questo caso, appunto, essendo eh, il momento... Diciamo, in cui configuriamo la punto-punto con il GAR, è necessario eseguire questi comandi per far sì che l'indirizzo IP della eh, LAN, quindi l'interfaccia eh, pubblica verso il GAR, abbia questo indirizzo IP. Ho, ho fatto questo come esempio, ho preso una barra 31, però questa volta con indirizzo IP 193204110 e l'ho impostato in questo modo. IP address indirizzo IP e la subnet, chiaramente il 254 finale con i 255 iniziali corrisponde esattamente alla barra 31 poi in questo caso mh, su questo apparato Cisco dove probabilmente abbiamo un'interfaccia combo vuol dire che ha possibilità su questa interfaccia di avere sia rame che fibra è stato specificato il media type, quindi utilizzerà il transceiver, l'ottica che è installata a bordo come, eh, diciamo, come link per attivarlo e poi diamo il comando no shutdown perché eh, di default le interfacce sugli apparati Cisco sono in shutdown e quindi eh, sono in qualche modo spente facciamo end e praticamente noi abbiamo configurato l'indirizzo IP sull'interfaccia che va verso il gar e a questo punto vi faccio vedere anche la corrispondente configurazione eventuale su Juniper Juniper ha una sintassi mh, differente rispetto a Cisco ma i meccanismi chiaramente sono identici quindi abbiamo il comando edit su Juniper che ci consente di entrare in configurazione come, torno indietro, Cisco aveva questo conf t o configure terminal a seconda della, di come viene scritto il comando edit entra in configurazione eh, quindi cominciamo ad impostare in questo eh, senso. set interface, diamo il nome dell'interfaccia e ho messo solo una description per identificarla ma in questo caso su Juniper eh, diciamo creiamo anche delle interfacce logiche su questa interfaccia fisica e sostanzialmente quando non abbiamo necessità di avere dei, dei VLAN tag andiamo a settare la unit 0 che in pratica, in sostanza è quella che accetta il traffico poi non taggato eh, quindi la sintassi è questa, set interface, il nome dell'interfaccia, la unit 0 come in questo caso abbiamo detto, una description per avere eh, una, diciamo, identificazione di quell'interfaccia, soprattutto quando poi andiamo a fare, eh, ad esempio, uno show interface description in cui vediamo la lista delle interfacce e possiamo riconoscerle velocemente. E in questo caso abbiamo impostato una family init, quindi stiamo parlando di un IPv4 e l'indirizzo che in questo caso è espresso in questo modo è espresso 1932041111-31 eh, adesso eh, diciamo io ho scritto anche questi comandi commit check e commit è un comando che eh, almeno personalmente utilizzo sempre quindi eh, che cosa succede? il commit check fa una verifica che quella configurazione che è stata appena eh, inserita sia coerente e non abbia errori o quant'altro. Eh, questo avverrebbe anche se scrivessimo direttamente un commit e poi, che poi non andrebbe a buon fine. Questo ci serve, ecco, ripeto, per eh, fare un, un, una verifica preventiva prima di, eh, di fare questo commit. Il commit che cosa fa? Rende questa operazione, questa configurazione che per il momento abbiamo solamente inserito sull'apparato la rende eh, efficiente, eh, la diciamo entra in produzione contrariamente a Cisco, come immagino voi saprete quando su Cisco noi andiamo a scrivere la configurazione di default la configurazione già a runtime eh, è operativa sull'apparato Cisco invece ha bisogno di questo commit per renderla operativa ecco qua, abbiamo configurato la punto punto quindi abbiamo router utente, router car con le due interfacce con gli indirizzi P, attraverso i loro link, quindi dovrebbero vedersi, come diciamo noi eh, in maniera forse impropria, ma gli apparati dovrebbero vedersi. Verifichiamo il funzionamento della punto punto. Eh, faccio una piccola introduzione del, del protocollo ARP, ma eh, questo semplicemente perché eh, ci può essere utile in questa fase di verifica della configurazione, corretta della punto punto. Allora, il protocollo ARP è un protocollo come è scritto di rete del livello 2 della tabella, diciamo, iso del modello iso -SI. si occupa di effettuare un mapping tra l'indirizzo IP e il MAC address di un host all'interno di una rete locale. Eh, questo, eh, questo, diciamo, questa, il popolamento di questa... Eh, Tabella che poi va a creare il protocollo ARP, è una tabella che va in cache, avviene tramite questo meccanismo di request reply che viene inviato all'indirizzo broadcast che c'è anche per quanto riguarda il MAC address, quindi l'indirizzo hardware fisico che in questo caso è 6 eh, ottetti eh, di questa tipologia, tutti FF, quindi impostati tutti al, a, al byte 255 questo eh, perché ci può essere utile? Perché quando questo, eh, diciamo, co colleghiamo i due apparati, noi eh, abbiamo rispettivamente nei due apparati la tabella app che si andrà a popolare e quando si va a popolare abbiamo una situazione tipo questa, io adesso l'ho riportata in maniera schematica e semplice, poi ho fatto anche una, una slide per vedere eh, il, il risultato all'interno dell'apparato. Quindi avremo questa tabella di cache con queste associazioni. Quindi gli apparati sapranno che a quell'indirizzo IP corrisponde quel MAC address e viceversa. Questo perché? perché? quando verranno inviati i frame a livello Ethernet, quindi a livello 2, sa benissimo qual è il MAC address di origine e destinazione. Eh... In questo caso io ho riportato gli stessi indirizzi IP di esempio che ho utilizzato anche prima per due apparati collegati in punto a punto e questi sono dei MAC address reali. Uno è il MAC address Cisco e uno è il MAC address Juniper. Ho riportato diciamo, un po' un caso eh, comune in GAR in cui eh, abbiamo solitamente gli apparati di tipo eh, Juniper per quanto riguarda i pop e... Eh, gli utenti solitamente hanno apparati Cisco. Andiamo sulla prossima slide. Ho lanciato proprio il comando sulla interfaccia che abbiamo configurato prima con la punto punto. Torno indietro magari per farla rivedere. Allora, questa è l'interfaccia. avevamo messo questo indirizzo IP e adesso ci troviamo a fare uno show ARP e vediamo un po' come sono messe le cose. Qui ci torna un risultato in questa tabella, dove il primo indirizzo in realtà mh, dice che siamo noi stessi, infatti è l'indirizzo IP Cisco, è, l eh, è il MAC address scusate, del, del, del router Cisco in questo caso, questo è l'indirizzo IP che abbiamo configurato sull'interfaccia, e poi vediamo quest'altra riga, in cui abbiamo un altro MAC address, era appunto del Juniper, e l'indirizzo IP associato al Juniper quindi quello che abbiamo impostato poi lato GAR per stabilire appunto questa connessione punto punto stessa cosa per Juniper la sintassi è leggermente diversa il comando è quello che vedete voi sulla slide show arc interface e l'interfaccia in questo caso mettiamo punto zero perché come sapete e come avete visto prima è, è necessario configurare questa logica zero quando parliamo di traffico non taggato Vediamo il MAC address del Juniper, l'indirizzo IP, eh, perdonatemi, il MAC address del router Cisco che sta dall'altra parte, l'indirizzo IP di quel router Cisco, quindi anche a questo punto il Juniper sa quando invierà dei frame mh, sia Ethernet che IP, che qual è l'indirizzo fisico, quindi il MAC address di destinazione e qual è l'indirizzo IP associato. Ok, quindi come diciamo noi in modo un po' improprio abbiamo verificato che questi apparati tra di loro si vedono e quindi appunto tramite questa interrogazione alla tabella ARP noi abbiamo appurato che sicuramente a livello 2 gli apparati, cioè che la comunicazione tra gli apparati a livello 2 è funzionante, quindi questi frame Ethernet transitato da un host all'altro correttamente. Chiaramente adesso eh, questa fase l'abbiamo appurata e l'abbiamo, eh, diciamo, come posso dire, verificata anche con i comandi sugli apparati, arriva il momento in cui vogliamo verificare anche a livello IP che cosa succede. Ecco qua, lo facciamo con un comando sconosciutissimo e misterioso, che appunto è il ping, il comando che utilizziamo tutti per fare eh, le prime verifiche e chiaramente il ping eh, tramite il protocollo ICMP va ad interrogare un indirizzo IP e si aspetta quindi una risposta ehm, questo qui è diciamo così, a mio giudizio, il modo più veloce e pratico per assicurarci che l'host collegato dall'altra parte, in questo caso, su questo punto, punto risponda correttamente. E lo vediamo appunto dalla, dalla tipologia di risultato. Poi eh, sicuramente il comando ping può essere ampliato e può servire a verificare anche altre cose, insomma verifica un po' il, ecco, il delay del collegamento, eh, verifica che non ci siano magari dei filtri appunto sul protocollo ICMP eh, in GAR questo protocollo viene anche utilizzato per il monitoraggio degli apparati del, dei vari utenti quindi eh, nel modulo successivo poi vedremo anche eh, come entrano in gioco le ACL quindi dei filtri sugli apparati che consentono di far transitare o meno determinati protocolli provenienti da determinate eh, subnet da determinate network quindi in questo caso noi abbiamo verificato che risponde correttamente la stessa sintassi l'ho riportata sul protocollo Jun sul, uh, sull'apparato Juniper per quanto riguarda l'apparato Juniper il ping è eh, praticamente la sintassi è la stessa qui ho inserito count 5 altrimenti di default sul, sul Juniper e quindi sul sistema operativo Juno S se non mettiamo un count il ping va avanti all'infinito e so che spesso questa tecnica viene utilizzata anche per monitorare la, un link e gli eventuali eh, diciamo tempi di outage quindi dei tempi in cui il collegamento non è disponibile o è in errore e, come potete eh, vedere dalla sintassi del comando io ho utilizzato il source questo perché perché facendo un ping, dalla, in questo caso ho fatto il ping dell'indirizzo IP che finisce per 11, quindi è lo, in questo caso diciamo, sto facendo il ping da un router all'altro, quindi gar utente o utente gar. E che cosa avviene? Io specifico sempre il source perché altrimenti rischiamo che il pacchetto, quindi il ping, eh, quando esce e cerca di raggi raggiungere l'host remoto eh, mette come indirizzo IP sorgente il proprio indirizzo IP di loopback qual qualora fosse presente invece in questo caso noi ci andiamo ad assicurare che il ping di questo indirizzo richiesto sia eh, originato esattamente da quest'altro indirizzo IP che è il source e che è proprio l'indirizzo IP della nostra interfaccia. Quindi a scanso di equivoci in questo caso non ci possiamo sbagliare, non possiamo andare in errore da questo punto di vista. Ce l'abbiamo fatta, la nostra punta punto è funzionante, quindi abbiamo sta stabilito il collegamento, chiaramente non ho, non, ho, non ho parlato dei dettagli a livello di collegamento fisico, perché credo insomma, non sia questo il modulo adatto, però abbiamo collegato sicuramente la nostra fibra all'apparato, Abbiamo collegato, eh, abbiamo, lo abbiamo collegato sull'interfaccia e quell'interfaccia l'abbiamo configurata con la punto punto, abbiamo verificato L2, in questo caso con la tabella ARP e abbiamo verificato L3 facendo appunto un ping, quindi possiamo dire che la nostra sede, quindi la sede dell'utente, la nostra sede, si collega perfettamente con la, con la sede GAR, con il POP GAR, e A questo punto non ci rimane che passare alla fase successiva. Oh, una volta configurata la punto punto, è vero che noi abbiamo un indirizzo IP sul quale già potremmo, che già potremmo utilizzare per la navigazione, ma come ho detto precedentemente, la punto punto per policy proprio aziendale non deve essere utilizzata per navigare, quindi che cosa... Eh, come traduco questa informazione? Non bisogna fare NAT con la LAN pubblica con l'indirizzo IP della punto punto. Se viene configurato la cosa funzionerebbe, perché non ci sono dei blocchi particolari, ma ci sarebbe. Intanto va bene, diciamo un utilizzo improprio per come abbiamo concepito la rete. E seconda cosa, una, una maggiore esposizione chiaramente agli attacchi, perché eh, dovremmo in questo caso... Eh, è questa rete è, eh, diciamo non sarebbe protetta perché solitamente viene messa sul, sull'interfaccia di bordo oh. l'altra cosa è che è necessario che l'utente utilizzi uno degli indirizzi IP pubblici per uscire verso internet perché perché sostanzialmente deve essere anche riconosciuto da quegli indirizzi IP cioè l'indirizzo IP che rappresenta Quell'istituto, quell'ente deve essere quello assegnato dal GAR e che fa parte di quella, eh, diciamo, di quel range di indirizzi IP pubblici. È proprio la, la nostra presentazione, è noi come ci presentiamo al GAR e al mondo esterno. È il nostro, diciamo, identificativo. E, quindi, e poi dopo aver configurato questi indirizzi IP pubblici. E chiaramente poi andremo a vedere anche la parte di, di routing se volete prima di fare questo io magari chiedo anche alla regia se mi dà supporto vorrei fare una cosa anche magari un po' più interattiva diciamo quella di ehm, collegarmi su un ehm, apparato Gar in questo caso datemi qualche secondo eh, potete eh, dalla regia lasciare anche la slide preferisco magari portarmi già sull'apparato e poi vi chiedo lo switch grazie così ci vediamo un po' eh, dal vivo di cosa stiamo parlando cercherò di prendere un, um, un collegamento punto punto tra un nostro router di pop e sceglierò un um, un, diciamo un utente che è collegato a quell'apparato vi chiedo solo qualche secondo di attesa perfetto ok, dalla regia gentilmente chiedo se possono switchare al terminale troppo troppo reattivi sono eh, ok ci siamo quindi diciamo io ho fatto uno show interface e in questo caso ho preso eh, il convinto nazionale uno veramente a caso che è configurato su questa interfaccia su eh, uno dei router di pop che abbiamo aromatizzi molti di voi insomma hanno queste denominazioni conoscono queste denominazioni noi ogni pop eh, abbiamo uno o più router eh, i pop sono numerati adesso c'è una numerazione quindi eh, sequenziale e in più viene descritto in qualche modo eh, la location soprattutto utilizzando eh, o il sito dove è ospitato il pop o addirittura eh, il, il nome della via come diciamo usano fare solitamente anche gli altri provider in questo caso come vi dicevo sto sul router di pop che sta a Romatizzi quindi proprio eh, sotto l'edificio del GAR, dove, dove appunto c'è il NOC, quindi questo ce l'abbiamo anche vicino fisicamente. Io faccio subito una, ehm, una, eh, diciamo una visualizzazione della configurazione di questa interfaccia, quindi farò show, sto parlando in questo caso, sto sul Juniper, quindi farò show interface, anzi, facciamo così, almeno vediamo la configurazione Show configuration interface e mettiamo questa interfaccia qui vediamo che quello che abbiamo riportato eh, prima nelle slide lo vediamo nell'atto pratico quindi abbiamo questa interfaccia in questo caso abbiamo dei gruppi questo serve semplicemente ad applicare delle regole eh, globali quindi diciamo, sono delle facilitazioni di configurazione ma per questa interfaccia non c'è nulla di eh, così particolare per cui dovremmo approfondire ecco qui, come vedete c'è questa unit 0, questa logica 0 quindi abbiamo del traffico non taggato e questo è il blocco che, ave che avevamo visto prima viene configurato appunto INET quindi eh, un indirizzo IPv4 e l'indirizzo IP in questo caso è una barra 30 come vi dicevo la barra 31 è stata utilizzata negli ultimi tempi, quindi spesso troviamo queste barra 30 e in questo caso sappiamo che questa network sarà la 204 barra 30 in cui avremo a disposizione l'indirizzo IP 205 e 206 sicuramente, e questo ve lo dico perché noi come convenzione utilizziamo il dispari lato GAR e l'indirizzo IP pari lato, lato utente sicuramente ci sarà il 206 dall'altra parte quindi vediamo un po' Intanto faccio uno show ARP di questa interfaccia qui che abbiamo visto prima, specificando la unit 0, perché in questo caso io devo vedere il traffico su questo tipo di interfaccia, su questa interfaccia logica in particolare. Scusatemi. Ecco qua. Visto, lo vediamo all'atto pratico. Qui abbiamo l'indirizzo MAC address dell'apparato che è dall'altra parte, l'apparato remoto. Questo l'indirizzo IP associato. Qui abbiamo anche il nome che viene risolto. Questo è chiaramente il nome, è tutta convenzione GAR, quindi diciamo sono a volte indecifrabili, ma per noi hanno un senso. E questa è l'interfaccia che abbiamo interrogato. Locale. Adesso quindi che cosa faccio? Faccio la verifica che abbiamo fatto prima. Ping di questo indirizzo IP, specificando il sorso è questo. Qua mettiamo anche un campo 5 e lanciamo il comando. Ecco qua, come avevamo previsto l'indirizzo IP eh, è la, il punto 6, dall'altra parte il pari, abbiamo verificato il l 2 e l'L3 con il ping. Quindi diciamo niente di più di quello che abbiamo visto fare eh, con le slide dall'altra parte chiaramente io posso anche collegarmi a questo apparato così facciamo anche la stessa cosa lato, ehm, lato apparato Cisco vediamo un po' ah in questo caso In questo caso, quando chiaramente si fa la prova in diretta, c'è sempre qualche errore che non, non, non era previsto. Vediamo un po'. No, non riesco... Va bene, facciamo... Allora, ok, se chiedo alla regia se mi possono ripassare alla slide. Vediamo se riesco a, ad accedere facendo... Un giro un po' diverso, un attimo solo. Chiaramente, dato che io oggi ero molto agitato per questa presentazione, è normale che non deve andare tutto liscio, altrimenti non c'è questo brio, questo, eh, questa sensazione così di disagio che viene aumentata. Ok. Sono all'interno dell'apparato. Esattamente, potete gentilmente riswitchare sul terminale. Eh, questo è l'apparato appunto che vi dicevo. Ecco l'indirizzo IP. Eh, in questo caso, noi vediamo che ci sono delle interfacce, come vi dicevo, una sulla LAN dell'utente dell e l'altra interfaccia, eccola qui, è il link. One verso il pop popgar di Roma Tizio, appunto come dicevo. Quindi cosa succede? Io voglio fare anche qui uno show interface e questa è l'interfaccia che voglio interrogare. E qui vedrò che, eh, dal ah, perdonatemi, in questo caso nel Cisco non specifico l'interfaccia, ma farò così, altrimenti lui mi va a vedere solo l'indirizzo eh, eh, associato alla propria interfaccia e non il remoto invece in questo caso facendo uno show arp riesco anche a vedere questo, questa riga qui che si tratta esattamente del juniper che abbiamo visto prima quindi anche in questo caso verifichiamo l'L2 con il comando show arp e anche qui per verificare l'L3 facciamo semplicemente il ping di questo con il sorgente questo. Ecco qui. Anche in questo caso, diciamo, la risposta è soddisfacente. Ok. Possiamo ritornare alle slide. Poi rimango anche negli apparati, così poi vediamo anche le prossime, eh, le prossime operazioni. Andiamo avanti. Ho fatto un overview molto semplice e banale. Ci serve a far capire che quello che dicevo prima, la subnet pubblica, quindi in questo caso la 48 29 che il GAR ci ha assegnato, è appunto l'indirizzo con cui noi ci presentiamo al GAR e con cui noi usciamo verso internet. Questo perché? Perché noi raggiungeremo, tramite adesso lo vedremo la configurazione del routing, raggiungeremo i router GAR. I router GAR chiaramente ci riannuncia ad il, ad, ad, al resto del mondo quell'indirizzo IP. Quindi ognuno saprà che quando deve raggiungere, ad esempio ecco, l'indirizzo 049 che abbiamo impostato lì, quando dovrà raggiungerlo dall'esterno, quindi dal mondo internet, sa che questo è annunciato da GAR. Quindi intanto entro all'interno della rete GAR. La rete GAR sa che quell'indirizzo IP è... Eh, è gestito a livello di routing sul router di pop in questo caso che ne so romatizzi su quello che abbiamo visto e quindi il pacchetto arriverà su quel router e quel router lo prenderà e lo darà tramite la punto punto lo trasferirà al router dell'utente quindi il router dell'utente avendolo nella sua interfaccia LAN poi ecco, lo distribuirà all'interno della LAN questo più o meno diciamo a grandi linee ehm, ecco, diciamo è la panoramica Ok, eh, questa è la subnet assegnata, come dicevo, e per la stessa tabella che abbiamo visto, noi utilizzeremo il primo indirizzo IP disponibile, che è il 49. In questo caso, diciamo, è, una, è sempre una convenzione. Nulla vieta che possiate usare eh, qualsiasi indirizzo IP per configurarlo sull'interfaccia LAN del router. E procediamo configurazione è niente di più, niente di meno che la stessa che abbiamo fatto per la punto punto con la differenza che questa volta quando andiamo a configurare l'interfaccia 0 che è quella che affaccia sulla LAN eh, andremo a configurare la subnet pubblica con indirizzo, con, diciamo, netmask 248 che corrisponde esattamente alla barra 29 quindi questo apparato Cisco che sarà l'apparato di bordo dell'utente quindi il router di bordo dell'utente avrà l'indirizzo IP49 andiamo avanti queste impostazioni che vedete duplex auto, speed auto è perché solitamente perdonatemi sono andato avanti è perché solitamente cosa avviene? che ehm, lato LAN abbiamo solitamente cavo in rame quindi il collegamento con, le, con il cavo con la patch cord RG45 quindi eh, per alcuni motivi di eh, negoziazione si va a forzare sia lo speed che nel duplex per appunto farlo comunicare correttamente con quello che può essere l'apparato poi a valle del, del router eh, di bordo che può essere un firewall, uno switch o, o quant'altro. Stessa sintassi Cisco, stessa cosa. Chiaramente su Cisco, come in, non viene specificata la subnet, ma il Bitmask e quindi in questo caso abbiamo la barra 29. Procediamo. Ora siamo pronti a configurare il routing. Che cosa, eh, un piccolo riepilogo. Che cosa abbiamo fatto? Configurato la punto, punto ci ho fatto le verifiche e adesso abbiamo configurato anche l'indirizzo la subnet, perdonatemi per meglio dire, pubblica sull'interfaccia LAN del router utente. E quindi, torno magari nella slide dell'overview, siamo a questa situazione qua, in cui il router sa di avere... Cioè, anzi, il router conosce che la sua interfaccia ha configurato questa, questo indirizzo IP, questa subnet qui. E chiaramente, solo dopo che questa, eh, in questo indirizzo IP pubblico venga configurato all'interno del router è possibile metterlo, come si suol dire, a routing è possibile ruotarlo, Ecco, diciamo con questa parola anche bruttina allora, noi in questo modulo eh, vedremo solo il routing statico che è molto semplice, funzionale, lineare e poi eh, nel prossimo modulo invece ci andremo ad approfondire dei protocolli dinamici, in particolare il, eh, il BGP che nel caso in questo caso si userà una sessione eBGP quindi come se, se l'utente fosse un autonomo system mh, a sé e che deve comunicare col GAR quindi come una rete completamente distaccata invece nel caso nostro faremo proprio un routing statico cioè specificheremo agli apparati sia GAR sia utente che c'è questa subnet pubblica che deve essere inoltrata da una parte o dall'altra affinché ci si scambi correttamente il traffico. E infatti ho scritto, avendo configurato la nostra interfaccia con indirizzo IP della subnet 29, che ci è stata assegnata, non rimane che specificare al router di inoltrare tutte le richieste, quindi tutte le destinazioni, che si traduce nella default, attraverso l'indirizzo remoto della nostra punto-punto. Quindi che cosa avviene? avviene che a router gli diciamo qualsiasi richiesta ti arriva dalla LAN per qualsiasi destinazione che possa essere una rete GAR o una rete esterna al GAR e questo si rappresenta solitamente con l'indirizzo IP che è fatto da 0.0.0.0 .0 .0 .0, quindi 40/0 e ripeto rappresenta la default, rappresenta tutte le destinazioni. Tutto questo traffico deve essere inoltrato sull'indirizzo punto punto del pop gar che il nostro router vedrà tramite l'interfaccia one ecco qua la cosa è molto molto semplice quindi entriamo in configurazione questa è sintassi Cisco e gli diciamo ip root in questo caso Cisco sono i 4.0 4.0 successivi che è la netmask e questo, come potete vedere, è l'indirizzo IP della punto punto, lato gar. Quindi stiamo dicendo al nostro router inviaci il traffico verso il pop gar. Stessa, sintassi, eh, anzi, stessa operazione con la sintassi Juniper, dove abbiamo... qui ho, Scusate, ho messo il commit, va bene, quindi ormai diciamo questo l'abbiamo appurato. Eh, se non lo facciamo non entra... In, a runtime questa configurazione quindi set routing option static root la default next stop l'indirizzo epigar. in questo caso noi abbiamo, facciamo in modo che tutto il traffico destinato a qualsiasi eh, scusate la ripetizione destinazione viene inviato a questo host che è il pop gar Configurazione eh, routing completata, si naviga. Perché si naviga? Perché quando sono chiaramente eh, ad, ad fare eh, attivazioni insieme a voi, qual è la prova, come si dice, la prova del 9? È che qualcuno si, si mette su un PC della LAN e dice wow, si naviga. Quindi questo è come concludiamo di solito il test di attivazione del, dell'apparato car su questo accesso eh, di base. Adesso, come dicevo prima, adesso si occuperà GAR di riannunciare questa vostra subnet al resto del mondo e chiaramente questo avviene con tutti i protocolli che si usano su internet, quindi GAR stesso dai propri apparati lo diffonde a tutta la rete e lo diffonde a, eh, tramite gli upstream provider a, a tutte le altre network mondiali, raggiungendo tutti quanti. Andiamo avanti. Traceroute, giusto eh, magari un accenno, perché una volta che abbiamo configurato tutto e si naviga, magari ci può far piacere capire un po' che percorsi stiamo facendo. E il comando Traceroute, che immagino conosciate molto bene, ehm, non ci serve solo a capire se un nodo che andiamo a provare a raggiungere ci risponde, ma ci serve eh, o ci può essere utile a capire il percorso che il nostro traffico fa all'interno della, della rete gar per uscire fuori oppure per rimanere all'interno della rete gar a seconda della destinazione è evidente che se noi stiamo cercando di raggiungere eh, ehm, un ente che fa parte della rete gar non usciamo al, all'esterno chiaramente non usciamo tramite internet come dire ma rimaniamo all'interno della rete gar il router gar conosce tutte le proprie network e quindi ci indirizza poi alla destinazione eh, dell'utente che è magari su, semplicemente su un altro pop o sullo stesso pop. Invece, eh, questo traceroute ci aiuta anche a capire quando facciamo un, una richiesta esterna qual è il percorso. E ho fatto praticamente mh, un traceroute. Non, non l'ho messo, diciamo, non ho fatto questa distinzione Cisco Juniper perché diciamo è un comando che possiamo lanciare da qualsiasi dispositivo anche dal dal pc locale, eh, ci sono anche applicazioni per lanciarlo da un cellulare, quindi è una sintassi eh, standard e universale, può cambiare qualche parametro. Io ad esempio ho fatto questo trace route di Giant e, e come abbiamo visto, questo trace route l'ho fatto dallo stesso apparato che abbiamo, eh, dove, dove siamo entrati prima del, del convitto nazionale a Roma e ho fatto un trace route verso appunto, Giant e mi fa vedere i passaggi. Come potete vedere questo è il router 05 è il router gar quindi dal router dell'utente siamo arrivati come primo step su router gar poi da router gar ci siamo spostati su eh, il router di eh, l'altro router gar che sta sempre a Romatizzi, che è quello che ha la connessione diretta con il router che sta a Milano e da Milano abbiamo il peering con Giant quindi noi con 1 2 3 hop, siamo già arrivati nella rete di qualcun altro. E questo qua ci fa capire il percorso. Chiaramente, eh, per completarlo in maniera proprio esaustiva, dovremmo eh, farci chiedere anche al, diciamo, al destinatario di fare un 3 e vedere che percorso fa, che non è detto sia sempre identico. Quindi abbiamo eh, appurato che anche il router... Il routing, scusate, è, è stato, diciamo, correttamente configurato. L'accesso di base è completato. La LAN è funzionante e naviga verso il GAR e verso il resto del mondo. Diciamo che io ho concluso un po' questo escursus. Questo per chi volesse fare domande, già ci sono in sovraimpressione sia il sito che il codice per fare domande, lo rimetto anche su questa slide. Io intanto vi ringrazio e rimango in attesa dei, co dei colleghi in regia se ci fosse qualche domanda o qualche curiosità o qualcosa insomma da... che vogliamo discutere al momento. Grazie a tutti veramente, è stato un piacere. Eccoci qua eh, Andrea e abbiamo già delle domande, quindi... Eh, andiamo subito a, a vedere, a rispondere a, alle domande e ti ringraziamo insomma per uh, questo viaggio nella configurazione. Allora eh. la prima domanda è, è disponibile della documentazione eh, da scaricare per la configurazione dell'accesso? Eh, allora, la risposta è sì, è disponibile, eh, però mi, voglio prendermi carico di riaggiornarla un po', anche eh, magari seguendo il percorso che, eh, che ho fatto oggi. Quindi, diciamo, sì, ci, faremo in modo di inviare magari agli APM eh, il link con della documentazione per fare questo, per la configurazione di questo accesso di base, assolutamente sì. Intanto possiamo dire che saranno disponibili anche le slide di questa mattina, quindi... Assolutamente, assolutamente Però, sì. Allora, passiamo alla domanda successiva. Potrebbe far rivedere e spiegare la slide per la configurazione router utente? Questo è un argomento caldo. Eh. Ah, ok, la slide per la configurazione router utente. Sì, sarebbe necessario capire se eh, stiamo vedendo... Eh, la punto punto o, o la configurazione dell'interfaccia LAN o del routing quindi diciamo come domanda mh, un mi, po' troppo generica magari si, chiediamo si, a chi l'ha fatta si, per esatto, specificarle ok perfetto quindi aspettiamo sì. diciamo una, una domanda sì. allora, vediamo la prossima che convenzione è stata usata per la nomenclatura dei nomi a dominio associati agli indirizzi GAR sulle punto punto? Sì, infatti come dicevo è incomprensibile. e quindi eh, com come dicevo l'IR, il nostro reparto l'IR si occupa di questo, quindi eh, diciamo io prendo poi il nome per come è stato creato, nel senso non, eh, non entro in merito alla cosa e non so quale sia la convenzione utilizzata per questa nomenclatura. S eh, sicuramente eh, ci sono delle modifiche in corso con Gartina, nuova rete di cui immagino conosciate tutti e quindi probabilmente ci sarà anche qualche modifica e non saprei rispondere in maniera esaustiva a questa domanda e, diciamo c'è una sorta di algoritmo interno che hanno creato per, per ridurre insomma, i nomi delle sede e cercare di farci identificare qual è l'utente per cui stiamo ecco, facendo la configurazione poi ricordo che avremmo comunque una, um, un modulo dedicato appunto alla parte, proprio sulle reti, sulla parte uh, IP, quindi magari può essere una domanda anche rivolta in quell'occasione. Allora, la prossima. Ci può consigliare qualche app per lanciare Traceroute da smartphone? Sì, sto, <ride> sto cercando mentre me l'avete chiesto, perché l'ho detto e diciamo avendo... Eh, restallato il sistema, non ho installato un'app che fa root, ma veramente ci sono tante applicazioni. Eh, io ho, mh, ho diciamo sia iPhone che Android, e su tutte e due le piattaforme veramente ce ne sono tante di applicazioni anche gratuite che fanno questo root, Ma mh, mi riservo magari anche di fare qualche... Mh, Qualche prova con qualcuno e magari lo possiamo, lo posso poi condividerlo eh, dopo che magari l'ho testato personalmente. Anche magari vedere un po' se c'è qualche, eh, qualche open source o qualcosa magari eh, senza troppe pubblicità o cose che possono distogliere un po'. Sì, sì. Eh, eh, non ho un'applicazione precisa adesso, ma farò una ricerca assolutamente. Passiamo alla domanda successiva. Con TraceRoot non verifichi anche il percorso inverso? Ti dà H per eh, asimmetrie? Sì, ma non sempre nel senso che a, a volte, ad esempio, eh, quella parte che ho messo di Giant, poi l'ho tagliata, perché dopo, dopo il sesto hop, se non erro, non, non rispondeva più. Non sempre abbiamo la risposta. Magari ci sono degli hop che non ti permettono di... Eh, tracciare la risposta quindi eh, purtroppo questa cosa non è sempre così certa infatti noi al NOC quando c'è un problema di raggiungimento da parte dell'utente di un servizio un sito, insomma un indirizzo chiediamo sempre dal suo PC dove nota il problema il traceroute e dico dal suo pc magari e non dal router perché noi potremmo magari anche vederlo sul router perché chiaramente il router come origine parte dalla punto punto invece il suo pc partirà dall'indirizzo dall IP pubblico assegnato Passiamo alla domanda successiva Nel prossimo modulo ci saranno esempi di configurazione anti-spoofing da impostare sui router utente? Questo purtroppo non è previsto e quindi mi dispiace ma non, non me ne occuperò di questo ok in realtà poi questo possiamo chiederlo al nostro certo, magari se qualche suggerimento può anche, dare no, anche se vi posso dire, se vi posso dire eh, posso, puoi, Gabriella puoi tornare indietro per favore su quella domanda, è possibile? Eh, sì, chiediamo a, di tornare indietro eh, no, è più complicato. Okay. ok. Allora diciamo questo: comunque nel prossimo modulo, dove tratteremo eh, ad esempio BGP, eh, beh, diciamo eh, sicuramente noi accettiamo traffico solo da, da, que da quella subnet che abbiamo assegnato. Quindi l'utente non potrebbe inserire una, una subnet eh, oppure un indirizzo IP. Nel pacchetto sorgente diverso da quello che noi ci aspettiamo, però non tratterò l'anti-spoofing assolutamente. Ok, questa invece è eh, la diciamo ah, risposta sì. alla domanda. Quindi quello che eh, volevano rivedere è la configurazione router utente. Punto: punto. assolutamente ci vado subito e la Andiamo. rimettiamo. Rimettiamo la slide? Partiamo. Sì, sì, ci sono, io sono pronto. Eccola qua. Ok. Allora, eh, ecco, questo qua era l'esempio che avevo fatto con la punto punto, quindi come dicevo, ci assegneranno una subnet /30 o /31, quello che si voglia, da configurare sulle due interfacce del router GAR e del router utente che si vedranno tramite il link che gli verrà fornito e ecco qui. La configurazione appunto Cisco in questo caso sintassi Cisco è così. Quindi interface, l'interfaccia che dobbiamo configurare appunto, quella dove è connesso il cavo o la fibra che va verso il GAR, una description semplicemente per identificarla, l'indirizzo IP che è quello fornito con la, della punto punto, che chiaramente vi verrà inviato tramite mail direttamente da noi del NOC. Vi scriveremo caro APM, questi sono i parametri per la configurazione, sul tuo router... Dovrai nell'interfaccia verso il gara dovrai impostare questo indirizzo qui. quindi diciamo eh, sarà, eh, sarà tutto comunque coordinato, sarà supportato da noi. E questa è la configurazione. Il media type, come dicevo, viene specificato perché alcuni apparati Cisco che hanno eh, la porta combo, vuol dire che la porta, in questo caso G01, avrà sia la possibilità di alloggiare un transceiver ottico sia per il cablaggio diretto con, con il cavo in RAM, e il rame quindi si specifica il media type in questo caso stiamo specificando che utilizzerà appunto l'SFP quindi il transceiver no shutdown è il comando affinché l'interfaccia poi venga eh, messa in app perché di, come dicevo di default Cisco eh, lascia l'interfaccia in shutdown Ritorniamo alle domande. Eh, qua. Sì, magari, eh, okay. eh, faccio vedere anche la sintassi Juniper. Ah, okay. Okay. ok. Questa è la rispettiva sintassi Juniper. No, no, no, siamo sempre sul. No, no, no. Lo... Esattamente. Okay. Eh, ecco qui. Abbiamo fatto la stessa cosa di Cisco, sono di... è differente solo il linguaggio se vogliamo dire, e in questo caso eh, viene specificato l'INET address 11 31. Ecco qui, diciamo, la quarta riga è quella che, eh, è, diciamo, è la sostanza. Allora, torniamo, eccoci qua, le domande. Eh, questa possiamo contrassegnarla uh, come risposta. Ringrazio Galanti, perfetto, chiarissimo. Questo è più che una domanda, Grazie. è un commento, e con, uh, con anche tutti i suoi like. Allora, per quale motivo non si usano indirizzi nascosti per le punto punto? Perché toglierebbe la libertà all'utente di usare gli stessi indirizzi nascosti? Allora non si perché... Nascosti stiamo parlando di indirizzi privati? Suppongo di sì. Perché toglierebbe la libertà all'utente di usare gli stessi indirizzi nascosti? Beh, in questo caso no, perché se fossero privati... No, non... no, forse Beh, non... sicuramente non... sarebbe un problema per il troubleshooting se fossero sì, c'è anche questo ma considerate che su Garti eh, stanno lavorando e eh, ci, ci, ci, si stanno riunendo su questo, perché non è così banale sul fatto di eh, eventualmente utilizzare indirizzi privati al posto dei pubblici per stabilire le connessioni punto punto quindi mh, Credo che la risposta ce l'avremo, ma tra qualche, tra qualche tempo, anche abbastanza breve. Passiamo alla domanda successiva. Gli indirizzi del punto punto debbono... Eh, Qui abbiamo eh, già risposto. risposto per, il momento, per il momento è così, e ripeto, e sono indirizzi i, i pubblici che noi... Non assegniamo all'utente, cioè, nel senso, eh, quegli indirizzi IP sono gar, gestione gar, rimangono in gar. Quelli che assegniamo all'utente identificano l'utente. Questo l'indirizzo IP. Punto a punto, anche se sta sull'utente utente, identifica il collegamento gar. Quindi per il momento li utilizzeremo pubblici e poi, come ho detto, eh, tra qualche tempo mh, avremo anche un po' più chiara questa, mh, questa diciamo questo aspetto. Sempre per lo stesso discorso di usare le barra 31, chiaramente tutti vogliamo andare a risparmio di indirizzi più pubblici. Come mai a volte Traceroute restituisce l'asterisco e non arriva mai a destinazione? Perché l'host che sta dall'altra parte ha dei filtri e non ti, fa, e non ti restituisce nulla. Semplicemente questo, eh, anzi colgo l'occasione per dirlo, nel collegamento GAR che vedete voi non, eh, non c'è impostato nessun tipo di filtro, cioè noi non filtriamo di default, quindi tutto il traffico su tutte le porte per il protocollo TCP, UDP, DCMP e quant'altro, noi non filtriamo nulla, diamo in pasto il traffico all'utente e, e lo riceviamo senza filtrarlo. Poi chiaramente se dovessero esserci problemi di sicurezza, interverrà il CERT che si occupa appunto di questo, ci avviserà l'APM della falla di sicurezza o il problema che ha riscontrato, e a quel punto diciamo dovreste essere in grado. Ecco perché si consiglia magari sempre di avere un firewall nella propria LAN, Mitigare quell'attacco. Oppure, se vediamo che non è possibile, possiamo farlo allora anche noi lato pop, diciamo così quindi è solamente questione di filtraggio domanda successiva in situazioni più articolate nelle quali si hanno due router sulla frontiera nell'ipotesi di, di voler realizzare una forma di HA eh, tra i due che soluzioni consigliate? Eh, posso richiedere supporto GAR? quindi qui è un problema di alta affidabilità come dire sì esattamente allora quando eh, come dicevo all'inizio GAR non entra in merito a quest alle questioni della LAN però è evidente che il supporto soprattutto del NOC o magari del planning credo possa, eh, possa far comodo magari insieme si può, eh, si può trovare una soluzione che sia, che sia magari consona anche al alla tipologia di setup e, um, noi abbiamo spesso utenti che hanno ormai doppio router o addirittura questi, questi moderni questi, insomma, gli i nuovi apparati eh, vengono visti come un solo nodo e si occupano eh, in autonomia di, di fare H. altri invece che hanno semplicemente due router di frontiera con i due collegamenti CAR hanno magari delle soluzioni lato LAN tipo VRRP eh, e lato WAN magari BGP in modo che eh, uno lavori sulla parte one e quindi sulla disponibilità o no di quel link e trasferisce eh, appunto il traffico da un router all'altro e lato LAN chiaramente allo stesso modo si occupa con il QRRP di eh, utilizzare un indirizzo IP da che, che fa da Keto, ma è un virtuale che si, come si suol dire, rimpallano i due router. Quindi solitamente è questa la soluzione più eh, veloce da, da instaurare ovviamente tutte queste configurazioni che sono particolari vanno concordate con, con il NOC e eh, certo. più, più che supporto è proprio un indispensabile come dire la presenza sì, sì, sì. del, de, del NOC in questa in queste fasi di configurazione certo. sono proprio i requisiti che fanno sì che poi noi possiamo organizzare il collegamento con quel con quell'utente è evidente se l'utente dice io ho due router di frontiera noi provvederemo a portare due collegamenti se è possibile si portano con due strade diverse, quindi vuol dire con due fibre che fanno dei percorsi eh, differenziati e che magari atterrino o eh, diciamo terminino, è più adatto, su due router di pop differenti, quindi insomma di soluzioni ce ne sono tante, ecco perché diciamo il modulo l'abbiamo chiamato configurazione di base, abbiamo cercato di eh, non entrare troppo nei dettagli perché si apre un mondo completamente nuovo, ci possiamo stare ore poi a a parlare di setup, ma comunque, sì, sì, se, se voi avete l'esigenza di due router, un sistema in HA per la connettività GAR, non c'è alcun problema, si troverà, potete chiedere supporto, assolutamente sì. Passiamo alla prossima domanda. Seguendo questo webinar mi è sembrato di capire che è possibile accedere al router lato client da parte dell'utente finale. Quando c'è stato installato il servizio abbiamo avuto una diversa direttiva. È possibile accedere al router lato client? Ehm, eh, allora, è giusto, devo fare chiarezza su questo. Come io eh, ho avuto accesso a quel, a quel router, perché? Perché quell'utente diciamo, tra le sue richieste specifiche per il collegamento GAR, ha chiesto che fossimo noi ad installare un router sulla sua sede e dargli semplicemente poi, eh, diciamo, l'interfaccia di LAN. Io qui ho trattato l'argomento per far sì che voi siate autonomi e indipendenti con i vostri apparati per restaurare il collegamento GAR. In quel caso io non potrei accedere al vostro router. Voi potreste, perché l'apparato è vostro, chiaramente è solo collegato a livello 1 con il car. In questo caso che ho fatto vedere, quindi di, questo, di questa sede, il convitto per, per essere precisi, loro, lato LAN, non possono accedere a quel router, perché lo gestiamo noi, e chiaramente eh, potremmo, eh, diciamo, per tutta una serie di, di motivi di sicurezza, venire gestito in questo modo. È solo questa la differenza. Diciamo un fatto di responsabilità, ci sono due opzioni. Una è l'utente che ha il proprio router apparato. che si collega il proprio apparato e si collega alla rete Gar. L'altro, eh, nell'altro caso, l'apparato viene fornito da Gar, ma eh, se Gar si occupa della configurazione, ha la responsabilità della configurazione e del funzionamento, quindi diciamo non ci sono gestioni condivise in no. In un modo o è l'uno o è l'altro. Eh, Però posso specificare esiste. che ad alcuni APM può far comodo che l'apparato, anche lato LAN, può essere, cioè può, può essere monitorato tramite SNMP o insomma, solitamente con questo protocollo. Quindi questa possibilità c'è. Quindi magari avere delle istruzioni per, eh, su come, come gestire questa parte di monitoraggio. Forse questo potrebbe essere una cosa... Che può, essere, che può essere fornita come informazione vediamo la prossima domanda quindi dalla risposta di Andrea su antispoofing ci pensa già il NOC se l'interfaccia lato GAR non accetta altre reti se non quelle previste grazie per tutto grazie a voi esattamente quindi confermi che è così Beh, diciamo noi accettiamo i pacchetti solo da quelle reti quindi questo qui diciamo, è un meccanismo eh, di anti-spoofing è solo nostro interno chiaramente purtroppo invece combattiamo con degli attacchi con, eh, con degli indirizzi come si suol dire spufati dall'esterno e lì diventa molto, tutto molto più complesso perché l'utente, cioè chi attacca da internet può come si suol dire, spufare un indirizzo IP di gar ingannando, quindi succede, insomma, chiaramente il traffico in quel modo va, va gestito, ma dall'utente chiaramente non lo accettiamo. Quindi in qualche modo è mitigato da questo punto di vista. Almeno non gli attacchi interni, come diciamo. Esattamente, cioè almeno non ci facciamo male da soli, diciamo, ecco. <ride> Allora passiamo alla prossima domanda, l'asterisco nel trace route è spesso indice di un indirizzo nascosto, non instradabile lungo il percorso, poi il trace potrebbe continuare, sì, con indirizzi complici sulle punto punto questo non succede. Diciamo forse era un commento rispetto anche a un'altra domanda. Ho capito, sì sì sì, chiaro, sì, sì, è assolutamente è... così. Ringrazio Galanti, perfetto, chiarissimo. Quindi Abbiamo un altro eh, commento positivo. Eh, il, um, in questo momento abbiamo concluso le, le domande, eh, sono, abbiamo risposto, hai risposto già a tutto, non so se ce ne sono eh, altre in questo momento, altrimenti... Se non, ci sono, se non ci sono altre domande diamo eh, appuntamento alla prossima, alla prossima sessione del 6 giugno del 6 giugno dove eh, continuerai appunto questo viaggio nella, nella configurazione dei router esatto no. e vedremo stare Naturalmente BGP e VLAN, ecco dai, cercheremo di appunto fare delle casistiche un po' più complesse dove c'è bisogno di migliorare sia il routing e, e anche la, diciamo, la, la, la disponibilità dei, dei collegamenti, diciamo così, ecco, generalizzo in questo modo. Perfetto, sembra che non ci siano altre domande, ci informano i colleghi, quindi... Um, abbiamo terminato con un po' di anticipo, eh, vi, vi, vi invitiamo comunque se avete domande o magari rivedendo la registrazione oppure eh, vedendo anche il materiale eh, a utilizzare il, form, eh, il forum che eh, trovate all'interno di learning.gar.it, all'interno proprio del, del modulo che eh, riguarda questo, questo argomento specifico. Grazie ancora ad Andrea Galanti per la lezione di questa mattina e l'appuntamento appunto è per il 6 giugno con la seconda parte di questo, di questo modulo. Grazie a tutti. Grazie.